Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale. Oggi io e Amico Corso risponderemo a tutte le domande che ci avete fatto quest'estate su Instagram. Consigliamo a tutti di attivare i sottotitoli perché alle domande in inglese, ovviamente, risponderemo in inglese. Ma cominciamo con le presentazioni. Ciao a tutti, io mi chiamo Gianluca, su Instagram potete trovarmi come Kild Breakfast Maker e faccio il cuoco da più o meno 30 anni. Culinariamente parlando adoro tutta la cucina, in particolare quella giapponese, le colazioni, quelle belle cicciose, anche i brunch e il caffè. Ma passiamo alla presentazione di Amico Orso perché in realtà dietro è quello che state aspettando un po' tutti quanti. Che dire? È un orso, si vede è piccolo, è più o meno alto una mela e mezza, due, no no, si sì, più o meno come i puffi, più o meno così. Eh, gli piace mangiare, giocare, dormire, come no, cucinare, eh, fare avventure con la sua banda di pupini eh, ed essere felice in sostanza, in noi in famiglia lo chiamiamo il nostro epine sconci. E dopo questa breve presentazione passiamo a rispondere alle domande. Se vedete che strabuzzo gli occhi ogni tanto è perché mi tocca leggere su sto computer micragnoso, sparagnino e piccolino, non si capisce niente, perché le domande sono tante e anche con quelle in inglese, almeno se ho un supporto eh, visivo è meglio. Prima domanda. First question. Puccosito. Hi, Puccosito. Hi. Ask tuo amico orso. Why did you open an Instagram account? The channel was born for a bet. Ok? Amico also wanted his account, but there were no Plushy's account yet on Instagram at, this, at that time. Mm. Uh, Insisting on testing uh, a pick on my wife's account. The has had a, a lot of likes. He won a bet and his account was born. This is the fact. Mucchina, di Mucchina e i suoi fratellini, che salutiamo. Ciao Mucchina, ciao, ciao. Eh, ci chiede perché conoscete la meravigliosa lingua giapponese? È presto detto. Qualche tempo fa abbiamo avuto l'occasione di eh, fare un corso intensivo, molto intensivo, di giapponese, eh, che ci ha aiutato tanto. Poi, con anime e drama tutti sottotitolati, ci facciamo un buon training. Ora, non è che parliamo un giapponese fluente, pazzesco, io lui, sicuramente si fa capire, ma diciamo che se ci perdessimo una giornata in centro a Tokyo da mangiare, tornare in albergo, prendere un taxi, comprare qualche cosa, chiedere informazioni, ce la caviamo. Altra domanda di Mucchina è come si diventa breakfast maker? Eh, Caro Mucchina, come si diventa breakfast maker? Con molta fatica e voglia diciamo che prima di tutto devi amare la colazione, è fondamentale e poi ci vuole, ripeto, molto impegno perché è, è difficile, devi alzarti molto presto la mattina perché la gente mangia verso le sette, quindi io mi alzo verso le quattro e mezza, lui non lo so, secondo me prima delle nove non si alza, ma non ci mette la mano sul fuoco. E stiamo parlando qui non di una colazione cappuccino e brioche, stiamo parlando di un brunch o you can eat che parte dalle sette e arriva fino spesso al mezzogiorno, quindi eh, tutto fatto in casa, dolci, fre roba fresca, caldi pane, formaggio, torte, biscotti, tutto quello che, che ti viene in mente in una proporzione di un grande hotel. E diciamo che eh, dà molto spazio alla creatività, qualunque cosa ti viene in mente puoi farlo, un'altra cosa fa anche una la di cioccolato fai, fai tu. Eh, è molto difficile, impegnativo, ma dà tanta tanta soddisfazione e poi quanta roba buona. The Creativist, hi The Creativist, ask Tony Corso. How many jumpers do you have Mean clothes? A lot. A mountain. Surely more than me. Uh, his clothes is very full. Uh, he had shirts, trousers, chef suites, Halloween suites, uh, cosplay suites, kimono, yukata. Uh, he had a cape to do Dracula and uh, shirts, an iron shirt to do Uh, medieval uh, warrior uh, a lot of things Ui, attento Vanni, ciao Vanni ci chiede usi i fiori freschi in cucina? tu? Wow. io no, tu? più oh, o meno lui eh, no, a casa no, perché comunque ci piacciono i fiori vero, però per riabilire la casa le, le calle, tipo questa cosa qui eh, in cucina invece qualche volta li uso, soprattutto quelli essiccati per fermo, non andare in giro quelli essiccati per qualche piccola decorazione, ma niente di che, perché non mi fanno impazzire come cosa sui piatti. Altra domanda di Vanni dove compri i vestiti? Eh, che dobbiamo dire. Allora, la maggior parte li realizziamo in famiglia. Un po' io, un po' la mamma di mia moglie, qualcuno anche mia moglie. a Tanti altri glieli regalano. E però quando andiamo a Tokyo, ad esempio, c'è un negozio dove andiamo a comprarli, si chiama Dear Bear, zona Meguro, dove lui è molto contento perché hanno tutti i vestitini di qualunque tipo, tutte le taglie per, per, per gli orsetti fatti apposta e poi c'è una commessa che ogni volta che entra lo serve, gli sta dietro, gli consiglia i vestiti, vero? Lui si è molto contento, poi alla fine pago io. Terza domanda di Vanni è qual è il vostro sushi preferito? Beh, allora, il suo sicuramente è il temaki salmone avocado, però dopo magari te ne faccio uno. Il mio è l'Uramaki Raimo, salmone avocado interno e eh, fuori salmone avocado, mi sono molti il salmone avocado, dentro c'è anche il Philadelphia, tanto per... PM Snow Raven, hi, uh, ask, uh, are you a professional chef? Ask to me, no, to you, you are a bear. Uh, yes, I'm a cook with 50 years of experience in, in this job. So many years ago, I decided to become breakfast chef because I love so much these things, uh, breakfast, the brunch, uh, uh, the cakes, uh, the, the fresh bread, all, all these things, the, the bacon, eggs. And um, before pandemic period, my breakfast was very big, very cute, uh, very uh, impressive, now a little less. But the things are also tra i tasti. Per questa domanda, diciamo che eh, siamo andati un po' in crisi. Abbiamo avuto una piccola lottina interna. Intanto salutiamo, salutiamo Sogni nel cassetto. Ciao, Sogni nel cassetto. Perché ci chiede chi è il più bravo di voi due. È inutile che mi guardi e ti arrabbi. Il più bravo sono io, ok? Perché tu sei piccolino, hai cioè le zampettine piccole, non c'è neanche i bollicini opponibili. È inutile che ti arrabbi. Quindi, Sai tante cose, ma il più bravo sono io. Almeno questa detta mia. Poi, se ascoltate lui, sicuramente è meglio. Andre Mira, ciao Andrea, mi chiede, come fai ad assomigliare a Matthew McCannighy? Non è utile che ridi. Premesso che questo è il mio ex collega e è, è, è un simpaticone. E, non assomiglio affatto a Matthew McCannighy, anche perché, se no, sarei oh, Hollywood a fare film e non sarei qua. Tuttavia io, ho mi orso e lui no. Giudicate voi chi ha messo meglio. Mangio Anch'io, salutiamo tanto, ci chiede per le ricette giapponesi a cosa vi ispirate? A tutti i nostri viaggi, alle memorie che abbiamo, alle cose che abbiamo visto e mangiato, le ricette che ci hanno insegnato dei nostri amici giapponesi, e poi a tutti, tutti i nostri libri di cucina, a quello che vediamo negli anime, nei drama, e tutte queste cose qua, diciamo che questo è tutto il nostro bagaglio da cui peschiamo e poi ogni tanto qualche idea ci viene, vero? Drew, che salutiamo, ciao Drew ci chiede qual è il vostro cibo giapponese preferito? allora senza dubbio il mio è il katsukare il curry giapponese con la cotoletta sopra eh, Perché è tondo è umami è, è un comfort food per me ogni volta che lo mangio vado in estasi il suo oltre al sopracitato temaki e eh, sì, un attimo, è eh, eh, il nikuman, quel panino al vapore giapponese con dentro anche il curry, sì, adesso devo dire certo. In sostanza, questi sono i nostri piatti preferiti. L'Aishari, che comunque saluto, ciao Rai, eh, ci chiede come, chi mangia di più fra tutti e due. Eh, è una bella lotta. Io ho lo stomaco più grande, quindi ne mangio un sacco. Lui eh, ce l'ha un po' più piccolino, ma è come la goccia che rode la roccia, diciamo, pian piano, se non stai attento ti fa fuori tutta la dispensa, vero? E anche per oggi abbiamo terminato, vero? Eh, speriamo che il video vi sia piaciuto, intanto vi ringraziamo per tutte le domande che avete fatto, se ne avete altre scrivetele nei commenti, magari faremo un altro video più avanti, oppure vi risponderemo lì, adesso vediamo come, come il signore qua ha voglia di fare. E se vi è piaciuto il video condividetelo, lasciate un like, scrivete i commenti, mettetelo sui social, aiutarci a far crescere questo canale. E noi ci vediamo nel prossimo video con una ricetta. Per adesso io mi corso, vi salutiamo, bye bye! Ciao a tutti, bentornati nella nostra cucina. Oggi torniamo a parlare di giappone cucina, io e amico Orso, che anche oggi l'ha e vi, par vi, vi parliamo di come fare niente. <ride> Mi sono dimenticato. se sì, facciamo anche per oggi è tutto io mi corso vi salutiamo mi raccomando mm -hmm.